Allora il senso di questa giornata è molteplice, è vedere i ragazzi dopo due anni di pandemia stare insieme, stare insieme a contatto con l'ambiente che è quello che è mancato tantissimo, fare comunità, eh, capire proprio il senso di cittadinanza civico che vivono quotidianamente nella scuola ma ancora di più viene assorbito insomma, in questi momenti e anche i genitori, insomma, le persone che sono volute venire qui oggi è bello vedersi riunire in un tema centrale importantissimo, soprattutto perché insomma, noi lo leggiamo sui libri ma è tangibile, l'agenda 2020-2030 scusate che è una cosa diciamo, che deve essere realizzata sul campo come oggi. che ci rende orgogliosi come amministrazione comunale e dobbiamo ringraziare la Paoletti Ecologia di Ambiente perché ha contribuito a questo progetto il senso è quello di unire l'arte, la street art di cui la scuola aveva già un, pro un progetto che era verso di colore la mia scuola con il tema dell'educazione ambientale che è fondamentale soprattutto per i bambini insegnargli l'economia circolare l'importanza del riciclo, del riutilizzo delle risorse perché il pianeta ha bisogno in questo momento di eh, tutte le risorse disponibili i ragazzi devono rendersi conto dell'emergenza, del cambiamento climatico e di, e di tutto questo, di quanto sia importante tenere al nostro pianeta. I ragazzi sono stati coinvolti in prima persona, hanno partecipato ai laboratori didattici sotto la guida di una nostra street artist locale, Giosi Guerriero, che ringrazio, e hanno partecipato in prima persona alla realizzazione di questo murales di cui siamo veramente orgogliosi perché rende ancora più bella la, la nostra scuola. Per noi fare cultura ambientale nelle scuole è importantissimo, è un punto cardine di ciò che portiamo avanti anche da molti anni. E qui nel comune di Mentana abbiamo cominciato questo progetto di educazione ambientale che abbiamo sempre rilanciato perché crediamo molto che, che portare un messaggio eh, a questi ragazzi a questi bambini è sicuramente una risorsa, una ricchezza per eh, il nostro domani. E noi ci occupiamo appunto di pulire la strada, di raccogliere i rifiuti, vediamo quanti sono ancora gli errori che vengono fatti e quanta magari eh, poca attenzione c'è in quello che invece dovrebbe essere una priorità di tutti noi, perché ovviamente eh, separare i rifiuti e eh, raccogliere in maniera differenziata permette sia di farlo diventare una risorsa che di eh, valorizzare poi eh, diciamo, ciò che è il, il tributo che uno paga come, come cittadino. Abbiamo creduto molto in questi progetti di educazione ambientale, questa volta abbiamo dovuto fare anche un qualcosa che unisse ambiente ed arte facendo giocare i bambini, proponendogli appunto dei, dei laboratori didattici del gioco in modo tale che nel gioco noi crediamo che possa arrivare questo messaggio importante che loro riceveranno e che un domani sicuramente ci ritroveremo in termini di, di beneficio tutti quanti. Rompiamo un attimo l'artista, Giussi Guerriero, allora questa iniziativa che accomuna l'arte, all'ambiente, i bambini, al futuro... Come mai hai scelto, di, come hai accettato diciamo, questo tipo di sfida? Allora questa è stata una sfida, l'ho accettata soprattutto perché è situata insomma, nel, nel luogo che mi appartiene insomma, Mentana che, in cui vivo e mi sento, insomma, mi sento del luogo e quindi ho, eh, ho voluto regalare un pochino di me anche, anche qui Quanto pensi che l'arte possa essere veicolo per messaggi importanti come quelli ambientali? Beh, io penso che l'arte sia mh, su, sotto ogni forma il, uno dei vicoli principali perché comunque attraverso l'immagine eh, si può arrivare a chiunque, eh, da, dal più piccolo al più grande, quindi eh, insomma, penso che sia importantissimo.